di nuovo in diretta ogni giovedì oramai questa è una consuetudine quindi sono felice di essere di nuovo qui con voi questa sera e questa sera abbiamo un po degli ospiti particolari perché sono pellegrini che hanno vissuto Medjugorje in questo momento c'è solo Francesco ma ne devono arrivare altre tre altre tre amiche speriamo che riescano perché stanno avendo solo un po di problemi di linea ma comunque iniziamo con Francesco che c'è. Intanto vi ringrazio tutti voi che seguite la diretta e vi chiedo gentilmente come sempre di attivare le notifiche e condividere. Perché voglio fare questa diretta sul, con i pellegrini di Mediugori per parlare appunto del pellegrinaggio di Mediugori? Prima di tutto dobbiamo capire che cos'è un pellegrinaggio. Un pellegrinaggio eh, ha visto le sue origini esclusivamente per motivi di devozione di ricerca spirituale o penitenza e quindi chi va in pellegrinaggio in realtà è alla ricerca di Dio però poi cercando Dio in realtà come sempre trova se stesso perché la cosa veramente meravigliosa è che quando trovi Dio trovi tutto in primis te stesso e in particolare parliamo del pellegrinaggio di Mediugori Mediugori è proprio un luogo di svolta alla vita di ogni pellegrino, ma non solo da un punto di vista uh, spirituale, ma anche di vita concreta, perché non c'è nulla di più concreto che Dio e la fede che porta a lui. Infatti chiunque va a Mediugori fa un'esperienza di pace, anche perché a Mediugori la Madonna si presenta come regina della pace, e qualsiasi sia il motivo che ha portato il pellegrino ad arrivare in quel luogo benedetto, anche se arriva lì con dolori profondi di qualsiasi natura, a Mediugori vive e ritrova la pace del cuore, una pace che è chiaramente diversa dalla pace provata nel mondo ed è chiaramente una pace soprannaturale. Allora, caro Francesco, iniziamo con te. Ci racconti come hai deciso di andare a Mediugori la prima volta? Allora, io devo andare indietro da un po' di anni, prima di... di... Ti dico che abbiamo dieci minuti! Okay. <ride> cercherò di essere brevissimo, perché è un po' lunga la storia. Allora, io sono molto legato a Maria, specialmente da quando ero molto piccolo, già tre anni, e io trascinavo mia nonna... Eh, perché sono stato diciamo ricoverato in vari ospedali a causa di un eh, diciamo di un uh, tumore di natura benigna scopertami eh, scopertomi diciamo eh, nel 96 quando avevo nove anni quindi io ci ho combattuto fin dalla nascita vabbè il signore sorprende io dico sempre che Dio sorprende sempre e allora ero degente nell'ospedale di, di Cosenza perché sono stato tanti anni, diciamo, eh, come si, si può dire, ricoverato eh, per vedere che cosa io avessi e andavo spesse volte, spesse e volentieri in cappellina. In cappellina praticamente all'ospedale vedevo quelle immaginette di Radio Maria oppure trovavo qualcosa di Međugorje, e non ti nascondo Angela, che i primi anni eh, che io sono venuto a scoprire Međugorje, io eh, dicevo Međugorje a Torino. Io ho sempre sostenuto che Međugorje era a Torino. Cosa okay. che in realtà... Non Perché? lo so Angela, mm, non ti so dire. Cosa che in realtà non era così. Arriviamo eh, al 2000... 14 quindi dopo l'intervento mio dopo che tutto insomma eh, arriviamo alla mia laurea nel 2014 perché io sono laureato in comunicazione e dance allora io ho detto ho chiesto alla madonna madonna mia io ho un, un grandissimo desiderio di laurearmi il giorno della tua festa il 16 luglio giorno della madonna del carmine e ho detto, se tu mi fai laureare in, nel giorno della tua festa, io verrò a trovarti a Medjugorje. Io sono molto legato a Padre Pio, perché Padre Pio è il, mio, è il santo mio protettore, io Padre Pio l'ho avuto sempre vicino, eh, sono anche un miracolato. Eh, quindi ho, ho detto, madonna mia, io mi voglio laureare il giorno della tua festa. I calendari non uscivano mai finalmente dopo un po di tempo che io andavo venivo dall'ufficio del professore per vedere insomma questi calendari escono i calendari e c'era scritto francesco capuano eh, giorno della seduta ore eh, giorno 16 luglio alle ore 16 allora io quello ho detto no ok eh, vado subito parto non ho voluto né festa né niente non ho invitato nessun amico parto in una data precisa 23 settembre il 23 settembre è il giorno di padre pio padre pio il mio santo protettore quindi parto il 23 settembre emozionatissimo perché non ero mai stato in bosnia non ero mai stato diciamo facendo questi viaggi diciamo così lunghi e avevo un mal di stomaco tremendo proprio colossale che proprio non, non vi dico eh, però quel, quel, quei giorni il Signore mi ha fatto davvero delle sorprese enormi la prima cosa che ho sperimentato l'amore eh, tra le persone perché c'era lì c'è davvero la Madonna unisce tutti io dico che Medjugorje dico sempre che è il confessionale di tutto il mondo eh, e quindi praticamente lì ho visto inizialmente ho sentito tanto amore eh, nelle persone poi eh, alla statua di Gesù risorto grande ho sperimentato un forte calore eh, eh, questo calore grande e poi ho avuto anche l'opportunità ecco di conoscere eh, visca eh, la prima volta ti parlo l'ho vista nella, dove c'è sul cornelia dove c'è la, la casa di, cioè il luogo dove sul cornelia eh, diciamo ci sono le messe là quindi è stato un momento emozionante perché visca mi ha messo eh, la mano sulla testa quindi per me è stato qualcosa di che non dimenticherò mai e ho portato davvero questo amore che la Madonna dice sempre portate l'amore a tutti, portate l'amore ai miei figli e io ho cercato di portare proprio quello che la Madonna chiede poi eh, la seconda volta che sono andato eh, sono aspetta andato un attimo, e... aspetta un attimo sì. perché volevo chiederti una cosa a parte il nostro incontro di oggi noi praticamente ci siamo conosciuti oggi, ma c'è stata anche qui, come dice sempre un mio amico sacerdote, una dioincidenza incredibile, perché adesso voglio dire a chi ci ascolta che io circa tre giorni fa ehm, ho cercato... Io sono tra l'altro calabrese eh, e oggi avevo lanciato a tutti i miei gruppi, tutti i miei amici l'idea di invitare eh, chi si sentiva di, eh, a partecipare a questa diretta attivamente. E quindi tu hai risposto, ma noi in realtà non ci conoscevamo. Gli amici che invece conoscono stanno riuscendo a entrare in diretta, ma va benissimo così. Si vede che per il momento va bene così, speriamo comunque che riescano ad entrare. Io era circa tre giorni che cercavo di mettermi in contatto con un ragazzo calabrese che ha avuto una grandissima, un'immensa grazia a Mediugori, è stato guarito dalla SLA. Perché cercavo questo ragazzo calabrese? Perché io sono di origini calabresi e ho proprio un amore profondo per questa regione perché trovo che sia una regione veramente eh, vissuta da persone veramente eh, buone buone anche se la regione è martoriata ma avete veramente una forza eh, d'animo un amore mh, reciproco che lo trasmettete io sono cresciuta nelle vacanze lì ho sempre sperimentato questa cosa e quindi quando ho saputo a Mediugori che era guarito questo mh, fratello calabrese e alcuni giorni fa mi ho detto: Mi piacerebbe tantissimo poterlo avere in diretta con me, però non sapevo minimamente come raggiungerlo. Oggi tu mi hai chiamata per questa diretta e combinazione sei un suo amico. <ride> Quindi, se accetterà l'invito, farai da tramite ed è una cosa meravigliosa. Io l'ho visto proprio come veramente una presenza di Maria, perché Maria ci segue, ci ascolta. E, e fa veramente sentire la sua presenza anche nelle piccole cose e, e lo dimostra continuamente tornando a noi e alla tua esperienza di Medugori, quindi ci hai raccontato molto bene la tua prima volta a Medugori. ma eh, quante volte tra l'altro ci sei stato in tutto? due, due volte ah due, quindi stavi raccontando la seconda allora ti faccio parlare perché pensavo che erano più volte ricordavo no. male, dici pure allora allora la seconda volta è stata diciamo una meravigliosa esperienza eh, allora ti, ti apro una parentesi eh, io lo chiamo linguilino del piano di sotto non voleva farmi partire me ne ha fatto di tutti i colori eh, però io poi sono alla fine sono partito e sono partito con tre amici eh, con tre amici sono andato a mezzugorie Gorie. Aspetta, che metto i film Eh sì, se no mi suona di continuo. di eh, eh, Vediamo se ci riesco. Lo faccio col cuore. A posto. Okay. Eh, quindi, vi stavo dicendo: sono partito con tre eh, amici. Con tre amici, eh, con la nave sempre, perché io parto sempre con la nave quando vado a meggiugorie. Arrivo, arrivo lì praticamente è bello io mi sono goduto tutto il pellegrinaggio però la cosa che mi è rimasta nel cuore sono queste due cose meggiugorie ecco ti rimane del cuore tante cose però ci sono quelle cose che il signore proprio ti, mh, ti fa vedere come esperienze particolari io le chiamo così la prima cosa è stato quando io c'è stata l'apparizione il 2 quando Miriana aveva ancora l'apparizione della Madonna. Io sono andato a giugno. Quel giorno ho saputo che, cioè, ho saputo che durante l'apparizione spesse volte delle anime si liberano. Allora, io diciamo, ho avuto un po' di paura, dico: Ma sarà? Ho detto, voglio, voglio comunque. Vediamo un po' se vado o non vado. Cioè, ero, ero proprio così. Allora ho chiesto a Don Giuseppe che ci accompagnava, ho detto Don Giuseppe, ho detto come io vorrei, vorrei andare all'apparizione, ma uh, come si fa se ci sono queste grida? Ha detto Don Giuseppe, guarda, la Madonna sa chi sei, la Madonna appare eh, anche da dove sei, tu stai sotto, stai sotto, per esempio... Lì dove c'è la montagna: i piedi della montagna, e io eh, e noi siamo sopra. Non ti preoccupare, eh, il Signore sa, vabbè, ok. La mattina alle 3 mi alzo, faccio tutte le cose. Verso le 7 vado a fare eh, tipo le 7, 7 e mezza, adesso non ricordo l'orario preciso. Vado a fare colazione. Dico, ok, vado. Da premettere che le grida erano sotto. Va bene. Uh, vado e salgo il monte, trovo quel quel signore che era con, uh, con la barba. Eh, mi sembra che si chiama Matteo. Che era sempre all'apparizione di Miriana, mi, mi fa sedere. Mi fa sedere e aspettiamo l'apparizione. Quando arriva Miriana, eh, durante il rosario il silenzio quando c'è stata l'apparizione. E sentivo delle grida ma queste grida non erano sopra dove io non dovevo essere erano sotto dove io dovevo essere quindi la madonna ti ha voluto vicino diciamo ah. <ride> quindi. e quindi non ho sentito questa paura infatti le grida erano abbastanza forti ma si sentivano da sotto e non da sopra Diciamo che negli anni, negli anni le persone che hanno questo tipo di problemi a Medjugorje sono diminuite notevolmente. Io vado dai tempi della guerra, quindi nei primi anni c'erano molto spesso queste situazioni. E ho imparato due cose comunque. Che veramente se poi ci si mette in preghiera la paura passa, perché veramente ci si sente protetti. E l'altra cosa è che... Ehm, a volte questo suo manifestarsi, diciamo, dell'inquilino del piano di sotto, vorrebbe essere un disturbo per distogliere l'attenzione dalla cosa importante per cui si è lì a Mediugori, cioè la presenza di Maria. Quindi effettivamente non bisogna farsi prendere dal timore, ovviamente eh, solo se si è in preghiera, perché diversamente eh, noi non possiamo minimamente eh, combattere questa realtà, ma possiamo solo difenderci attraverso la preghiera. Ho visto tra l'altro che finalmente Diana è riuscita a entrare in diretta, ti saluto caramente, cara. Diana, Grazie Diana... sì, ho avuto un po' di problemi perché non è che sia molto tecnologica e quindi. Non so, ma anche le altre amiche poi... dovrebbero entrare, non so come mai non stanno entrando, ma va bene. Francesco, mm. rimani comunque con noi perché poi riprendo il discorso con te. Adesso faccio parlare un attimino di Diana, sì. perché Diana è venuta con noi in pellegrinaggio, a De... cioè sei già venuta tante volte con noi perché. Sì. noi siamo del Piemonte sì. tu sei del Veneto ma noi grazie a Dio abbiamo amici che arrivano da tutta Italia, dal centro Italia adesso stanno venendo addirittura c'è un'amica che dovrebbe entrare in diretta dalla Sicilia, dalla Sardegna, insomma da tutta Italia riusciamo a organizzarci e incontrarci e vivere insieme eh, il pellegrinaggio ma in particolare ecco qua, sta entrando oh, eccoci qua, ciao carissima sei entrata anche tu ciao Silvana e ciao, ciao Angela. Ciao, ce l'ho okay. fatta. Ce l'hai fatta. Allora, Diana, tu questa volta in particolare hai una gioia in più. Sì, una gioia, Poi gioia immensa. Poi noi abbiamo. La... Solo, scusami, finisco sì. la frase. Francesco, prima ha detto che il sacerdote gli ha detto che eh, poteva rimanere giù, poi invece è andato su perché la mamma l'ha chiamato, perché tanto la Madonna eh, ovunque, cioè, appare per tutti. È la stessa cosa che io dico sempre noi, andando al Magnifica, che siamo con la Maria, abbiamo questo immenso dono di pregare insieme a lei, dico a tutti comunque che la Madonna appare per tutti, non solo per noi che siamo lì, ma essere lì, diciamo, eh, umanamente parlando, è bello. Quindi raccontaci tu, Diana, in questo pellegrinaggio la gioia particolare che hai vissuto e perché? Allora sì, la gioia particolare è che mi sono sentita proprio dentro il mio cuore un'immensa un diciamo, gratitudine nei confronti di Maria Santissima perché mi ha eh, dato questa questa grandissima gioia nel portare un sacerdote che si chiama padre Anton, eh, che è mio padre appunto confessore. E, mh, è, proprio, è stata anche una cosa abbastanza eh, particolare, nel senso che eh, io mh, sono andata, adesso non so se volete un attimo che vi spieghi come è, com è successo il discorso del no, dopo. Eh sì, però dobbiamo essere un po' brevi perché altrimenti chi ci ascolta diventa, cioè dobbiamo pensare a chi ci ascolta, quindi qualcosa che sì, no, praticamente concetto. Io ho ricevuto questa grande grazia da Maria Santissima perché mi sono sentita proprio eh, chiamata come tramite, come tramite nell'aver portato questo meraviglioso sacerdote e che tutti che avete conosciuto. Da? Il sacerdote? Viene da? Dicci da ah, dove viene? <ride> Vabbè, ah eh, lui, lui è armeno, però abita qua vicino all'isola degli Armeni, qua a Venezia, all'ido di Venezia, sì. Io devo dire, e... cara Diana, che noi abbiamo sempre il sacerdote che ci accompagna, ma questa volta ne avevamo due, fra un poco entra il sesso sì. Carlo. Che, mh, ma devo dirti, io sono abituata a, a vivere il pellegrinaggio con i sacerdoti, conosco tanti sacerdoti, ma padre Anton mi ha veramente colpita profondamente perché pur essendo un sacerdote giovane ha comunque una spiritualità una dedizione alle anime si vede assolutamente che vive la missione di essere il tramite tra Dio e l'uomo vive veramente con la massima serietà profondità attenzione devozione la fede che cerca di trasmettere a ogni pellegrino con la stessa intensità quindi è stato un dono immenso vivere questo pellegrinaggio con, con lui. E, e per, per lui, tra l'altro, era la prima volta che veniva a Medjugorje? No, è la terza volta che veniva a Medjugorje, sì. E tu invece? Eh, io la decima. <ride> la decima, però, è, ripeto, è, tutte le volte che si viene è, la Madonna regala un'emozione grande, immensa, o per però... un motivo, o per l'altro, si torna sempre a casa che... Eh, si ha nel cuore veramente tanto, si sente, si sente questo amore che la, la Madonna ci trasmette e eh, la, mm, la chiamata proprio del, di, di Maria Santissima eh, ci fa capire che lei comunque ci conosce uno per uno e, e quando mh, siamo scritti nel suo cuore che ci chiama e ci porta a Medjugorje questo secondo me è veramente una grazia, una grazia grande. Ma in queste dieci volte che hai vissuto queste, questi doni grandi che chiunque va a Medjugorje sa profondamente che cosa significa se tu dovessi fra tutti eh, raccontarci la, la, il dono più grande che hai ricevuto in questi dieci pellegrinaggi qual è stato allora diciamo che uno in particolare è stato un po la conversione eh, di mia figlia mia figlia aveva un problema abbastanza importante eh, quindi anche a livello proprio emotivo aveva delle crisi eh, quindi ero molto preoccupata per lei e, tra l'altro la prima volta sono andata da sola insieme a mio marito, quindi senza, senza essere inserita in un gruppo e anche lì come opera la Madonna è incredibile perché io ero all'hotel Grace, quello vicino alla, alla chiesa e fatalità proprio nell'hotel ho conosciuto il, il veggente Ivan, che mi ha chiamato ci ha chiamato personalmente a casa sua perché lui è anche abbastanza molto riservato come persona chiama pochissime mh, pochissime proprio persone lì da lui e ho assistito all'apparizione e lì effettivamente è successo qualcosa perché mia figlia che è anche molto sensibile ha percepito proprio una una mh, una frequenza d'amore altissima e da lì ha cominciato piano piano a cambiare e adesso ha proprio a questa trasformazione interiore grazie appunto a Meggiugorie che come dire, cioè proprio lì eh, i miracoli ci sono, che forse sì. sono anche i più belli, perché non c'è una manifestazione esteriore come per esempio una malattia, no? Eh, Questo è proprio ti, ti, ti guarisce il cuore, ti guarisce dentro. No, e secondo conosco, me... Io sono... conosco Silvia Muso, che è una ragazza che ha ripreso a camminare a Mediugori, ma lei lo dice sempre. Eh, la Madonna mi ha fatto la grazia, appunto di guarirmi nella salute, ma eh, mi rendo conto che la grazia ancora più grande che ho avuto è veramente eh, il dono della fede. Quello che dice è verissimo. Esatto, Volevo invece credo. chiedere a Silvana, che ancora non ha parlato, sei appena rientrata da Medjugorje perché sei tornata con noi. Mm. Ti faccio subito questa domanda. Ti manca? <ride> eh, io stavo già pensando di ritornare ad aprile, alla fine di aprile, no? Tu lo fai un altro... Sì, adesso noi torniamo dal 29 aprile al 3 maggio e quindi... Eh, eh sì, io eh, vivrei là eh, praticamente sì, è così non c'è niente da fare non so se riesco a venire adesso ma ci penso di nuovo, prima lavoravo ed era impossibile, adesso sono a casa e è più può andare e ci tornerò Pre, prestissimo per me è già subito andata, quante volte sei andata finora a medjugorje 9 Nove volte quindi 9, questa, è la nona volta, questa è la nona volta e tu raccontaci sì. la esperienza più importante che hai vissuto tu a medjugorje allora la prima volta la mia conversione è stata l'urde perché la prima volta la chiamata è andata l'urde e poi eh, sempre perché io prego per la conversione di mio fratello, da tutte queste volte e, mh, sono andata a Medjugorje e lì c'è stato un cambiamento del mio cuore, sai che dicono che preghi per gli altri e cambi tu per Bene. me è successo così io ho pregato per lui, per la mia famiglia e dentro di me sono cambiata io è stata una cosa difficile perché gli altri non hanno capito la mia conversione e eh, ho avuto un rifiuto da parte della mia famiglia proprio quando sono tornata a casa eh, però io sono andata avanti non ho guardato loro sono cambiata tanto e piano piano anche la mia mamma è cambiata quindi è stata una preghiera per lui ma il cambiamento l'ho avuto io io non Beh. mi arrendo perché mio fratello è tosto però io sono più tosta per cui continuo ad insistere quello Ver che io sento spesso dire i pellegrini appunto si preoccupano del fatto che loro hanno ricevuto questa, questo incontro, diciamo, no? come dice la Madonna, di Medi eh, la Madonna Mediugori, diceva spesso alla leggente Miriana parlava di coloro che ancora non avevano conosciuto l'amore di Dio, i lontani, come potevamo essere anche noi una volta e grazie alla preghiera di intercessione magari abbiamo avuto questa, questa, eh, prego questa prego chiamata, scusate un modo, attimo, però non dobbiamo preoccuparci appunto se chi ci sta vicino eh, non si converte quando noi pensiamo che dovrebbero farlo. Quello che, Di cui dobbiamo essere certi è che le nostre preghiere sono sicuramente ascoltate, che il Signore sicuramente agirà nel cuore di queste persone. Quindi dobbiamo rimanere sereni in questo atteggiamento. Ovviamente dobbiamo affidarli, consacrarli, affidare anche noi stessi, consacrare anche noi stessi. Mi ha colpito una preghiera che di cui mi ha parlato fra Michele ad esempio dei figli di divino amore anche una preghiera molto bella da dire è quella proprio di chiedere a Maria di proteggerci no? dagli attacchi del male e quindi una di queste protezioni è quella proprio di farci e di far trovare la fede a chi è lontano quindi anche a noi se per qualche motivo si abbassa un po' il livello perché comunque siamo umani e può capitare le cadute può capitare l'aridità, ecco, non dobbiamo turbarci Madre Teresa di Calcutta è stata nella a 40 anni, quindi con questa fiducia di questa preghiera costante e della certezza, come dicono i leggenti di Mediugori, che ogni preghiera è ascoltata allo stesso modo eh, da Dio e da Maria, ecco, con questa certezza dobbiamo essere certi appunto che, eh, che anche loro verranno, anche il sottofratello è tosto, <ride> arriverà il suo momento. Ma io lo so di più. Io lo sono di più e per cui sono convinta che cambierà, perché lo sono convinta, Torniamo... con l'aiuto di Dio. Torniamo a Francesco, volevo chiederti, Francesco tu ti senti cambiato da quando sei andato a Medjugorje? Allora, eh, questa è una bella domanda, eh. Eh, moltissimo, moltissimo perché Medjugorje ti dà proprio il cambiamento, ti cambia dentro una volta io mi arrabbiavo facilmente proprio eh, quando volevo arrabbiare mi arrabbiavo poi Međugorje mi ha cambiato nel senso che sì, mi arrabbio però non, cioè, non, la rabbia non dura eh, poi così tanto e volevo raccontare se me lo permetti a Angela un fatto accaduto a Međugorje proprio con un fratello con un fratello che eh, era l'autista del Pullman, un fratello che aveva problemi alle gambe, non, non, non camminava bene. E mi ricordo che lui praticamente è venuto con me sul monte, io e lui, sul Pobro, quello piccolino, la collina la, delle apparizioni. La, la collina delle apparizioni. Sì. Eh, io ero con lui, con Vincenzo, stavamo facendo il monte, quindi poggendo il piede piano piano, insomma senza poi eh, cioè, cadere, no? stando attenti, e lì sul monte praticamente io ho avuto come, un, un, come se lui stava per cadere e l'ho sorretto subito per un braccio. Lui mi ha guardato e mi ha detto ma come hai fatto? Io non ti preoccupare, vince, andiamo avanti. E abbiamo fatto il monte con tranquillità bene grazie ho oh, visto intanto che è arrivato Don Carlo vediamo se funziona l'audio questa sera Don Carlo, parla eh, mi sentite? Oh, funziona pure l'audio, miracolo miracolo <ride> prima, prima di Medjugorje non funzionava dopo il pellegrinaggio funziona vedi, tutto al suo posto ecco. Era meno male va. Lo Carlo ti voglio fare una domanda, io e te ci conosciamo da tanti anni e per tanti anni ti ho chiesto di venire a Mediugori e tu hai sempre detto di no, poi ci siamo persi di vista perché tu sei andato a vivere in un'altra regione eccetera eccetera, un giorno ci siamo fortuitamente sentite io te l'ho buttata lì se volevi venire e quella volta hai accettato tra l'altro io poi non sono potuta venire perché ho avuto problemi importanti ma comunque sei andato col gruppo che avrei accompagnato io dimmi Don Carlo tu che dopo tanti anni sei andata a Mediugori hai notato un cambiamento in te nei, nei confronti adesso la sparo grossa eh, nei confronti lo dico a un sacerdote nei confronti della fede pensi di aver vissuto un cambiamento? Perché ti faccio questa domanda e poi parli tu. Eh, Perché io da, da come dire, fedele, da semplice fedele, sì. percepisco i sacerdoti che sono stati a Medjugorje, li percepisco con una fede viva, una fede diversa più profonda, anche se per carità, senza nulla togliere i sacerdoti che non sono andati, ma il sacerdote che va a Medjugorje riesce a trasmettersi qualcosa di diverso, di più. Quindi tu che sei un sacerdote e hai quindi questo spartiacqua del prima e del dopo Medjugorje, oltretutto insomma anche avanti nell'età, cioè non da giovincello diciamo, no? Raccontaci cosa hai vissuto. Beh, anzitutto devo un po' contraddirti nel senso che io ti ho sempre detto di no ma non ti ho mai detto no era, no. ho tergiversato sì, so. era, perché, era un no però, non sei venuto negli anni precedenti Questo perché. sì, non sono venuto ma mi trovavo la, la ragione profonda pratica più che profonda era che mi assorbiva molto la parrocchia e no. non, eh, non volevo assentarmi 4-5 giorni mi sembrava un po' troppo perché, perché poi era con eh, grossi problemi eh, diciamo grossi insomma eh, tante centinaia di assistiti a San Vincenzo poi le finanze erano abbastanza problematiche per varie cose che lo sto a dire e allora mh, non, mi trovavo un po' disagio, non mi sentivo con la tranquillità e pace di poter fare una scelta ma sono sempre stato simpatizzante e una ragione che... Questo, ha... scusa se ti interrompo, questo sta a dimostrare che la Madonna chiama, però si arriva a Medigori quando è stato definito da qualcuno che sta al piano di sopra questa volta che è il nostro momento. Questo dimostra sì, è. che noi non chiudiamo il cuore, lasciamo quello spiraglio dove esatto. poi la grazia agisce quando è il momento giusto. Io ti dico anche questa cosa, no? Beh, c'avevo un mio amico che ha lavorato in Vaticano 40 anni, noi eravamo amici da, dal 75, per cui, no? E lui era stato convinto dal suo amico, a, a sua volta un, un sacerdote messicano, di, che era diventato direttore spirituale del Pio Pontificio Collegio Messicano di Roma, dove studiano appunto anche i futuri professori di, di seminari, rettori, eventuali vescovi, eccetera, no? che era andato, non malavoglia, è stato convinto dal suo amico messicano, che era molto de devoto, soprattutto della Madonna di Guadalupe, che voleva conoscere eh, questo um, santuario, no? questa um, località. E' um, è andato, lui ha lavorato diciamo, in setteria di Stato, poi congregazione per il clero, poi congregazione riti e sacramenti e poi nella commissione ecclesia dei per il latino nella Chiesa. No? E, e lui mi ha raccontato la sua esperienza mi ha detto guarda io ho accontentato un po però sono andato anche un po per curiosità e lui mi ha detto io non, ho, non sono andato come emissario diciamo de, del vaticano ma sono andato come privato cittadino sacerdote per conto suo no io non ho la certezza assoluta che lì veramente c'è la presenza però ho notato mi ha detto ho fatto questo ragionamento ho notato anzitutto la gente prega, prega tanto. Secondo, la gente si converte e si confessa tantissimo e, e, e cambia vita. La gente, eh, vedo, serena e con se stessa, che recupera la pace del cuore, eccetera. Io, siccome Gesù ha detto, dai loro frutti li riconoscerete, se questi sono i frutti, tanto vi dà tanto. Per cui è un segno di di grandezza, di autenticità, di veridicità, eccetera. Per cui e questa cosa l'ho sempre tenuta presente, per cui ho sempre avuto la voglia di andare, ma poi appunto motivazioni terrene mi hanno trattenuto. Quando mi sono un po' liberato, eh, da due o tre anni no, che ho dato le dimissioni, ho detto: Beh, è ora che vada, mi sentivo un po' in ritardo, dire la verità, un po' a disagio. Poi c'è stato, beh, eh, la, tu non sei venuta quella volta che non potevi per il papà, che era abbastanza grave, e ottobre e i primi di novembre dell'anno scorso è stata la prima volta, e questa volta, eh, diciamo, è stata un'esperienza ancora più ricca e esaltante, ecco, se volete poi posso poi dire. era che... la capogruppo ufficiale! <ride> no, eh, che... eh. no, però dici, dici, appunto dentro di te, nel tuo cuore a livello di spiritualità che cosa hai trovato in Mediugori rispetto al resto del mondo che tra l'altro tu sei un grande viaggiatore diciamo, hai, hai viaggiato in tantissime in tantissime nazioni quindi hai percepito qualcosa di diverso nel tuo cuore? Guarda io la, la prima volta ero, ero preoccupato di fare la valigetta non dimenticare niente perché è la prima volta la seconda volta no. <ride> l'ho vissuta molto bene ma eh, era un po' nuova anche la gente non la conoscevo eccetera per cui um, no, io non sono sono mi, non sono era una volta timido adesso credo che sia abbastanza meno mi sono trovato molto mio agio questa volta in più perché è quella più recente no e fin dall'inizio cioè salendo sul pullman e ho visto negli sguardi di pellegrini c'è cioè uno sguardo di simpatia di, di benevolenza il sorriso eccetera mi sono sentito su, subito a mio agio Io ho notato di trovarmi nel posto giusto capito mi sono trovato proprio a mio agio e tutto il viaggio è stato così perché poi anche le tappe che facevamo due chiacchiere eccetera c'era la corsa da parte di pellegrini anche che voleva film il caffè non sono mai riuscito a pagare niente praticamente <ride> e a parte quello cioè un entusiasmo e un desiderio di capire anche di vivere in compagnia del sacerdote e io di mescolarmi in mezzo alla gente, mi piace molto stare in mezzo alla gente, lo faccio sempre, da tanti anni, no? E così. Poi, arrivato, arrivato là, diciamo, eh, il ricco menù, tra virgolette, che c'era, è stato bellissimo, a parte i contrattempi, la dogana, queste cose, anche l'altra volta era successo un po' tra... Ma quello vabbè, eh, capita, però non mi ha distratto più di tanto. La mia preoccupazione era, diciamo, riposare il primo giorno per essere sveglio, per vivere a pieno l'esperienza. Però parliamo della fede, perché tutti questi preamboli... Andiamo al, al, al succo perché abbiamo pochi minuti. Parla ah, okay. di fede, perché tu parli tantissimo, bellissimo, ma dobbiamo... Certo. A livello Guarda, di sé, la tua esperienza, la mia, cioè, eh, diciamo, se mettiamo sul piano della fede, eh, io mi sono trovato, se devo essere sincero, mi, mi è sembrato proprio un anticipo di paradiso eh, perché mi sono trovato benissimo la chiesa, la, la messa, le preghiere, il rosario. Eh, io mi trovavo in un altro mondo, un altro mondo dove. Tanta gente da tutte le parti che venivano, eh, ti facevano sentire loro amico, anche se non ti avevano mai visto, tutti che ti salutano, eccetera, no? E poi la bellissima esperienza che ho fatto, che ha, ha cementato ancora di più, quello che è, diciamo, il compito principale di un sacerdote, l'eucaristia, accompagnata dalla devozione a Maria, evidentemente, perché Maria, per Maria a Gesù, dicevano i nostri padri spirituali, no? per Maria si arriva a Gesù, e poi l'esperienza del confessionale, del perdono, confessare più di una lingua, come sapete, soprattutto lo spagnolo, italiano, gente da tutte le parti del mondo, confessare anche con fratelli nel sacerdozio o persone consacrate, per cui mi ci trovavo nel loro, nel loro mondo, no? E vedere che la misericordia di Dio abbraccia tutti, abbraccia anche noi, perché anche noi siamo peccatori, anche noi abbiamo bisogno di chiedere perdono. però vedere che il perdono di Dio va ben oltre le parole che dici, l'accoglienza che fai, il sorriso che porgi, diciamo, l'aiuto, diciamo, l'assuggerimento spirituale. Perché eh, Dio lavora, la grazia, ti scavalca, va ben oltre. Tu sei un piccolo strumento di una cosa gigantesca e, e diciamo incommensurabile. Difficile da abbracciare, no? E questo sì. me, me, mi ha accompagnato sempre. sempre ma quello giorno, che no? hai detto tu è veramente l'esperienza che fanno tutti. Ci si sente veramente nell'anticamera del paradiso. Sì, eh, sì. A Medjugorje non c'è nulla, ma c'è tutto. A Medjugori c'è un clima veramente di amore, amore profondo. Si parlano mille lingue, ma sono i gesti che ci accomunano, non esatto. si capisce nulla a livello di lingue parlo però ci si sente uniti, ci si sente fratelli, c'è questo amore che in nessun altro posto del mondo si percepisce. Adesso però, padre e cari amici che siete con noi in diretta, sia dall'altra parte, sia voi che siete intervenuti direttamente, siccome siamo andati un po' oltre, ti chiedo una benedizione per, per noi tutti, una preghiera, leggere il messaggio e, e chiudiamo questa diretta e vi ringrazio di aver partecipato dandoci il vostro pensiero, il vostro racconto, ecco. Ci vuoi benedire, padre? Volent molto volentieri, molto volentieri. Diciamo insieme un ave Maria, alla vergine Ave Maria piena, piena di grazia, grazie. il Signore è con piena. te.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 vi eh, aggiungo una piccola cosa che io ho visitato moltissimi santuari e, e quello che mi ricordo di più diciamo mi ha colpito molto eh, in America il santuario di Guadalupe no? sono stato due volte ma poi anche a Coromoto in Argentina eccetera e altri e tanti altri però eh, l'esperienza di Međugorje è diversa anche in questo che gli altri santuari vai lì passi due, tre, quattro ore a Međugorje ti trattieni dei giorni, vivi una dimensione per cui ti dà il tempo di assimilare, di, di entrare, di vivere, di essere avvolti, di stare nell'atmosfera, cioè è una cosa bellissima. Però, ma un'altra cosa, prima, adesso non mi ricordo se Diana o Silvana ha raccontato che il primo pellegrinaggio l'avete fatto all'URN, no? Eh, Lourdes, ad esempio è un luogo di fede profonda. Eh, io sono andata la prima volta con mio marito, sono rimasta folgorata da questa bellezza assolutamente credo a, eh, che a, me, a Lourdes è apparsa la Madonna, però devo dire a Lourdes quei due giorni che si stanno bastano e eh, e non c'è questo continuo richiamo come c'è invece per chi è andato a Medigori. E io mi sono data una risposta. Io penso che questo avviene perché a Medigori la Madonna sta apparendo. La sua presenza è tangibile, si sente. Mentre a Lourdes c'è l'atto di devozione. Crediamo che a Lourdes è apparsa. Però non è più eh, quel cammino che in realtà ci sta facendo fare a Medigori, ci avvolge e noi percepiamo tutto questo. Quindi la differenza, questa voglia appunto si rimane più giorni non si verrebbe più via si viene via e si vorrebbe subito tornare come ha detto Silvana prima proprio perché il cuore l'anima sentono la presenza di Maria la bellezza di Maria che i veggenti vedono con gli occhi del corpo ma chi ha fede e chi vive a lo sente col cuore questa presenza certo volevo dire un prima di salutare tutti dimmi padre scusami no no Sottolineavo messaggio, la stessa cosa la stessa cosa che di sì. dicendo la stessa cosa okay. allora messaggio del 25 dicembre 2013 cari figli vi porto il re della pace perché lui vi dia la sua pace voi figlioli pregate pregate pregate il frutto della preghiera si vedrà sui volti delle persone che si sono decise per Dio e per il suo regno io con il mio figlio Gesù vi benedico tutti con la benedizione della pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, ora la Madonna ha detto che il frutto della preghiera si vedrà sui volti delle persone che si sono decise per Dio. A Mediugori su ogni volto si vede veramente questo messaggio, quello che ha detto lei. Veramente si vede la gioia, la gioia delle persone che hanno questo incontro meraviglioso. Allora, vuoi darci un'ultima riflessione così chiudiamo la diretta, Padre? E invito le, gli amici che ci ascoltano: se vogliono unirsi al prossimo peregrinaggio certo. dal 25 aprile al 3 maggio, siete benvenuti. Contattateci attraverso ecco. la pagina e sarete benvenuti. Io benvenuti. direi: chi c'è stato, e al ritorno. Chiaramente, avendolo detto alla comunità mia qui a tutte le messe, ho chiesto anche la preghiera e che io avrei assicurato la preghiera per loro e poi chiaramente quando sono tornato tantissime persone mi hanno chiesto come è andata? raccontaci qualcosa poi tanti si sono interessati e questo è diciamo non solo proclamare le grandi opere di Dio che ci ha salvato e ci salva ma anche far sì che questo venga diffuso è una piccola, grande, bella, moderna evangelizzazione eh? assolutamente okay. evangelizzazione che qua era chiusa no? abbiamo Francesco della Calabria Diana dalla Veneto, Silvana dal Piemonte, tu sei in Lombardia, quindi abbiamo un po' chiuso tutta Italia ai piedi di Maria. Ci affidiamo a lei e chiediamo di proteggerci con il suo manto, va bene? Benissimo. Grazie di aver partecipato a questa diretta, sia te Francesco, sia te Diana, sia te Silvana, e a te Don Carlo, figlio prediletto di Maria grazie a ognuno di voi che ci avete seguito, ci rivediamo non giovedì prossimo, quello dopo, sperando che con Francesco riusciamo a fare questo dono meraviglioso a chi ci segue di questa prossima diretta con un ragazzo che è guarito a Medjugorje. Perfetto. Grazie a tutti, vi auguro una buona. Grazie a tutti a tutti. Grazie a Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie mille Angela, grazie. Grazie Angela, grazie. Eh, potete pregare per un ragazzo che si chiama Michele. Un mio carissimo amico, un bambino di quattro anni affetto da autismo, ma con un tumore a un piedino, che non riesco? Stiamo pregando per lui. Stiamo pregando per lui, eh, Michele. Sì, Perché sì, sta sì, circolando sì. il messaggio eh. nei vari gruppi, è un mio amico, sì, sì, è un sì, mio sì, amico, sì, sì. anche lui ah. dai. Che, che ci sia la guarigione, allora Gloria.